bene la no, musica forse capiamo no, lo so. però è bello <ride> il significato <ride> che è bell quanto, <ride> sì, parole siccome sì. io lavoro da quando ero piccola veramente mm. ero un prodigino ma, diciamo a sette anni già facevo i busti di creta perché sono anche sì, scultrice e la mia maestra dell'elementare dice ma questa Milena, ma che... mamma mia quanto sì, è bravo dicendo i miei genitori eh. e poi mh. nella mia famiglia ci sono tanti artisti un'altra mia strada è la scultrice poi c'è questa mamma che anche suona il pianoforte, il violino, e il drammaturgo. insomma, hanno fatto una strada mia madre, è una cosa importante. bellissima. Va bene, non torniamo a queste cose, se no non scrivo mai i miei quadri, succede sempre così. Allora, anche perché sono talmente belli che eh, insomma. questa è farfalla di fuoco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 Um, poi vediamo un po' gli altri va diciamo tutto sì. cade ma tutto si tutto riprende cade, sì, tutto no, cade e tutto, no. cade, tutto, si, tutto riprende. si riprende allora portiamo qui alla forza di vita. a zia Bettina diciamo un po' di zia, zia Bettina che sarebbe questa zia Bettina sì. è una registrazione delle, delle cose che mi raccontava e delle canzoni che mi cantava prima di addormentarmi zia Bettina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 La discendenza di Petrarca è anche molto, devo dire, ehm, signe anche, discendiamo, dal Petrarca, mm -hmm. da parte di papà. Da parte di mamma, Panetti. Allora, zia Bettina e Caruso. ritratto di mia zia Bettina, fidanzata del grande tenore Enrico Car Caruso, di cui Dalla ha scritto la canzone ispirandosi Anzi. a... Ispirandosi quando è attraccato a Sorrento al l'Hotel Vittoria, gli hanno raccontato questa storia bellissima di questo amore, di questa cosa. Di fate concludere per favore, sì, sì, eh? sì. grazie. No. Allora, no Flora, volevo sì. eh, certo, potevi tutti sì, potremmo sì, dire sì, sì, molto sì, di sì, più. Sì però spesso non è stato neanche possibile no, no, eh, la bellezza di incontrarsi è proprio perché magari noi, ognuno di noi sarebbe qui mm. due ore e certo. invece certo. magari ci Mi sta un'ora e un quarto, vediamo allora volevo esempio. però eh, che tu ricordassi il prossimo appuntamento il prossimo no. appuntamento è no, il 4, cioè, eh, 4 giugno il 4 giugno ci saranno delle artiste no, non abbiamo per nulla giusto? No. Ok, benissimo. Sì, perché ci sono solo sì. i problemi personali. E il 4 giugno con delle artiste eccezionali, voi d'este internazionali. E speriamo di rincontrarci. Sì, sicuramente. Sì, sì. Eh, Mario, fai un attimo dire una cosa ad Andrea: Sì, devo dire, sennò non è giusto, eh, allora. Io vorrei sentire eh, una parola, sentire una canzone dal nostro Don che oh, sì, e dal nostro è amico non è, non è eh, è Presidente dell'Associazione Antenente sì, sì. perché tu sai benissimo che io sto sempre a ricerca di associazioni, certo. perché abbiamo con come Vice Presidente dell'Associazione Dica abbiamo oh, associazioni di amicizia e d'amore grazie anche a te e a Flora che stiamo conoscendo Diverse persone Allora la mia proposta si era, era si siccome, siccome è sempre la mediazione In me è, è presente la mediazione La mia proposta era questa Di mangiare eh, Accompagnati Accompagnati da Gianluca Accompagnati da Mario accompagnato da Tony Valvitino E conoscerci Mi piace come proposta? Benissimo Allora un applauso a tutti La mediazione Sabbio un sì, certo, certo, Se lo No, ci ma scusa, le canzoni romane come quelle della Morgana, bellissima. Da Luca così. Lo una delle Okay. <laughs> che si dimontare con messo rock and roll del sesso ma dirimando le dice Sono cinquanta cinquanta aveva un fiore Fumando all'angolo del qua Adesso siamo in sette Murmucchi e sucera. E noi due E per compenso Tutto senza sesso Progetto culturale La Nostra Isola, ideato da Bruno Mancini. Legge Antonio Mencarini. Si ricomincia. Se un giorno... Se, se l'amo il luccio, se faccio cosa, se fumo, se siamo, se l'ora rompe ancora un buco, se cerco fogli e cerco fogli, se vai e Bruno stappa il chianto.